vediamo di parlare di questa famosa delta loop che è una delle antenne più semplici mi serviva un'antenna per la banda dei 10 metri da utilizzare in portatile ovviamente qrp e in attività sotta, quindi doveva essere leggera rapida di montaggio e robusta la delta loop è semplice è un filo a triangolo di 10 metri di lunghezza complessiva con un adattatore di impedenza eh, 10 metri per la banda dei 10 metri circa un adattatore di impedenza che è un cavo a 75 ohm lungo un quarto d'onda se non ricordo male moltiplicato per un fattore di correzione in funzione della velocità del cavo comunque utilizzando radio utilitario c'è tutto e il modo più semplice è bloccare questo filo a triangolo, ogni lato è circa un terzo d'onda eh, con una fascetta, ma io volevo qualcosa di eh, più robusto perché bloccando il cavo con la fascetta tende ad arrotolarsi, a ingarbugliarsi, soprattutto se tenuto come in questo caso arrotolato. E allora ho stampato eh, degli elementi triangolari in plastica, due molto semplici alla base e quella al vertice, avendo l'alimentazione al vertice, con eh, predisposto supporto per fissarla alla canna da pesca adesso procediamo al montaggio come fissiamo al tubo l'elemento della canna da pesca bene allora in circa 3 minuti si monta l'antenna e adesso verifichiamo con l'analizzatore in questo caso il nano vna come siamo messi ora vediamo un po non si vede un belino di niente ok a 28 e 7 ho eh, ROS 1.2 SWR 1.01 no, quindi praticamente 1 e impedenza 49 quindi 50 nella frequenza qrp 28 360 vediamo un po 28 360 che è molto basso o oh, 1.2 mi accettabilissimo e impedenza un po' alta 55 dall'altra parte allora a 29 1.2 e impedenza 48 49 ok comunque in centro banda eccolo qui è eh, perfetto bisogna andare a prendere la radio Victor, Quebec Sierra, Portable QRP. Repeat, repeat. How uh, many noise? Repeat. Uh, QRP station, repeat, please. Italy Zulu 4, Victor, Quebec Sierra. Italy Zulu 4, Victor, Quebec Sierra. Italy Zulu 4, Victor, Quebec Sierra. Quessal. Italy Zulu 4, Interrogation, Quebec uh, Sierra. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. Please. VENEZUELA, QUITO, SANTIAGO, VICTOR, QUEBEC, SIERRA, VICTOR, QUEBEC, SIERRA, VICTOR, QUEBEC, SIERRA, QUESSEL? Tele ALESSANDRO, ITALYS 114, 4 VICTOR, QUEBEC, SIERRA, PORTABLE QRP, ITALYS 1-4, VICTOR, QUEBEC, SIERRA, QRP, E TU señal 5-5-5-7. QSL, my friend, QSL, my power, 2 Watt. 2 Watt, 2 Watt di potenza, Antena Delta Loop, Antena Delta Loop, costruzione casera, back to you. Congratulations, congratulations, congratulations for the Antena, felicidades. Muy buen trabajo, buen trabajo con esta Delta Loop y dos varios. Aquí si, eh, las condiciones son un poquito distintas. Muchas gracias y que disfrutes de la banda. Eh, Alejandro QSL, Italy 2, 1, 4, Víctor, Quebec, Sierra, QRP. Alfa 3, gol Zulu Alpha, QSL QSL, Eco Alpha 3, Golf Zulu Alpha, QSL 73, buon fine settimana, good weekend, bye bye 73 and bye bye, stay safe, QSS, TQ20, CQ10 meter, eco 3, golf. Zulu.